Siamo nel periodo della dichiarazione dei redditi e da tre anni esiste la possibilità di utilizzare la dichiarazione precompilata. Ne parliamo con Giovanna Lanzino, responsabile dell'Agenzia Entrate di Genova. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come si fa la dichiarazione precompilata? Allora, la dichiarazione precompilata si fa accedendo al nostro sito attraverso il PIN code fornito dall'Agenzia delle Entrate, che può essere chiesto online oppure anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate presenti su tutto il territorio, attraverso il PIN dispositivo dell'Inps oppure attraverso diciamo, il sistema di identità digitale. Quali vantaggi dà la dichiarazione precompilata rispetto a la quella tradizionale con i commercialisti, con il CAF? La dichiarazione precompilata consente al contribuente di trasmettersela direttamente da casa attraverso il suo computer. Precisiamo che la dichiarazione precompilata è stata arricchita e viene arricchita ogni anno sempre di nuovi dati, per cui arriva diciamo, a un livello di completezza sempre più forte, per cui se il contribuente accede, può visionare la sua dichiarazione, eventualmente se ritiene di doverla modificare, la può modificare può trasmetterla in un batter d'occhio Ecco, brevemente, se avesse bisogno di aiuto a chi si può rivolgere? Ovviamente gli uffici dell'agenzia delle entrate sono presenti su tutto il territorio della regione, eh, forniscono assistenza sia a livello di informazione sia a livello di postazioni corner. nel senso che comunque abbiamo attivato presso i nostri ricci delle postazioni dotate di computer dove il contribuente, anche assistito da un funzionario può trasmettere la sua dichiarazione. C'è un consiglio Consiglio che date ai giovani in 20 secondi? Allora, noi abbiamo notato che molto spesso i giovani non si avvicinano alla dichiarazione precompilata perché magari avendo un piccolo CUD da lavoro dipendente e il CUD della disoccupazione ritengono di non doverla fare. Noi consigliamo comunque di accedere alla dichiarazione e di verificare perché alcune volte hanno degli oneri e hanno magari diritto a dei piccoli rimborsi o comunque devono effettuare l'adempimento fiscale. Beh, ricordiamo www.agenziaentrate.gov.it per ulteriori informazioni. Grazie a Giovanna Lanzino.